Allora, andiamo avanti, puntando alla conclusione di questo esercizio, l'esame, riprendiamo ciò che facevamo martedì, ossia la descrizione dei casi d'uso. Avevamo scelto di esercitarci sui, rispetto a questi sei casi d'uso che avevamo identificato, esercitarci sui due che erano un pochino più complessi forse, un pochino più articolati, c'è cioè la firma della fattura e il controllo della fattura pervenuta. La prima fattura l'abbiamo fatto la volta scorsa, il controllo della fattura pervenuta avevamo iniziato a riempire la descrizione del caso d'uso ma ci mancava ancora la parte principale, cioè gli scenari principale e scenari estesi. Allora, ehm, partiamo dal scenario principale e ricordiamoci un attimo cosa deve fare questo attore primario, cioè l'ufficio della pubblica amministrazione in questo contesto. In questo caso d'uso, il controllo della fattura, va a coprire questa parte di processo nel quale l'ufficio della pubblica amministrazione vede che, cos è, che cosa ha ricevuto quindi che cosa gli è stato inviato da, dal fornitore e deve essere in grado di, di determinare di stabilire se questa fattura è corretta o meno nel caso in cui la fattura sia corretta viene diciamo così, identificata, salvata come corretta e poi in un caso d'uso separato lui la persona dell'ufficio della pubblica amministrazione pagherà e confermerà di aver pagato quindi questa parte qua conferma di aver pagato fa già parte del caso d'uso successivo del caso d'uso no? conferma pagamento che avevamo qua sotto quindi nel caso dello scenario di successo siamo qua consulta le informazioni della fattura e conferma che queste informazioni sono corrette punto invece nel caso di fattura errata vediamo fino a dove rimango ancora dentro lo stesso caso d'uso il, cioè il processo va avanti mandando un segnale al fornitore nel quale si notificano i, i problemi presenti nella fattura problemi che avrò identificato ovviamente controllando la fattura quindi in qualche modo la risposta dell'utente, nel caso del, dell'ufficio PA, è sì la fattura è corretta, oppure no la fattura non è corretta perché, e ti devo, te lo devo spiegare. Quindi il caso d'uso procede in modo leggermente diverso, perché nel caso di un no è necessario un passaggio ulteriore. Dopodiché questo signal sending, come tutti i segnali inviati, è qualcosa che viene gestito e inviato automaticamente dal sistema informativo non richiede interazione utente, il punto 1 fa ritornare all'editing delle informazioni sulla fattura che sicuramente è un caso d'uso separato al limite potremmo indicarlo come estensione di quello attuale ma no, scusate, non ha senso, mi rimangio la parola, non, non può essere un'estensione perché è fatta da un attore diverso, quindi quindi si chiude qua. Quindi allora, vediamo il caso semplice, il caso di successo. Allora abbiamo l'ufficio della PA che deve controllare le fatture. Quindi possiamo dire che il sistema mostra l'elenco delle fatture. da controllare e cosa sono le fatture da controllare? come fa il sistema a distinguere le fatture da controllare rispetto a quelle già controllate? perché se scriviamo una cosa dobbiamo essere certi di poterla difendere le fatture da controllare noi non abbiamo se vado a vedere la fattura nulla che mi dica se è già stata controllata oppure no abbiamo la data di emissione in cui il fornitore ha inserito i dati la data di invio in cui il fornitore ha deciso di inviarla la data di pagamento che sarà indicata dal pubblico amministrazione dopo che l'avrà pagata manca un passaggio in realtà manca un passaggio che dica che la fattura è stata approvata adesso possiamo indicarlo magari con una variabile booleana approvata sì o no oppure visto che abbiamo già questa sequenza di date che vanno a tracciare i punti salienti nel ciclo di vita della fattura potremmo immaginare di avere dopo l'invio e prima del pagamento anche la data di approvazione e quindi se questa data non c'è vuol dire che la fattura non è ancora stata approvata e dovremo approvarla se questa invece data c'è significa che è stata approvata e quindi in questo elenco che stavamo descrivendo prima il sistema mostra l'elenco delle fatture da approvare non verrà più, nel caso in cui il considerato ci sia già, non viene più considerato. In realtà una fattura può essere in tre, rispetto a questo concetto di approvazione, può essere in tre stati diversi. Non l'ho ancora guardata, e allora non c'era data. L'ho guardata e non è valida, allora ci sarà, dovrò inserire i problemi incontrati il motivo per cui non è valida oppure lo guardate e va bene allora in questo caso ci sarà la data di approvazione in qualche modo ho tre posizioni possibili due quindi vedete che il concetto di coerenza cioè ciò che scriviamo nei vari tipi di modelli c'è sempre a questo punto, punto 2 l'utente non fatemi dire l'ufficio l'utente eh, seleziona una fattura dall'elenco ovviamente punto 3 il sistema mostra tutti i dettagli della fattura selezionata Seleziona. No, ipotizzo che in un determinato istante ci sia eventualmente più di una fattura in sospeso, ok, le prendo una per una, prendo la prima e vedo i dettagli. Il sistema a questo punto hai scelto la prima, mi fa vedere tutti i dettagli, le varie voci, eh, il fornitore che l'ha emessa, la data di emissione, gli importi, tutto. Io farò le mie cose i miei controlli che magari implicano anche andare a vedere se ho fatto l'ordine l'ordine che avevo fatto se corrisponde ma la corrispondenza con l'ordine ce l'avrò a parte ce l'avrò su un libro di carta ce l'avrò su un altro sistema informativo quindi il tipo di controlli che faccio non sono noti, non sono visibili in questo sistema non sto interagendo con questa idea mi sta mostrando la fattura e sotto ci sarà un bottone verde che dice tutto ok, approva poi ci sarà anche un bottone rosso che dice no, ci sono dei problemi il motivo per cui io premo sul verde e sul rosso e le azioni che faccio per capire se premere sul verde sul rosso non sono di competenza di questo sistema informativo magari, come dicevo, possono richiedere che io vada a, a spulciare le informazioni di quel fornitore sul mio sistema informativo dei fornitori, vedo se questo è uno che lavora bene, ma non lo so, ma di sicuro non su questo sistema informativo che si occupa puramente e esclusivamente delle fatture. Quindi, punto 4, se tutto va bene, l'utente conferma la correttezza della fattura a questo punto è finito tipicamente boh, cosa, può, cosa succede qua a questo punto non ci interessa più cioè non c'è più niente da fare tipicamente se io progettare questo sistema tornerai al punto 1 cioè dopo ho controllato la prima fattura l'utente dice ok mi riporta l'elenco in modo che io possa velocemente scegliere una seconda e non necessariamente devo tornare dall'inizio a riscegliere la funzione ma questi sono poi se vogliamo dettagli di come funziona la navigazione nel sito di cui noi non ci stiamo occupando in questo corso se proprio uno vuole essere pignolo mi sembra quasi noioso scrivere che è 5 il sistema conferma che l'utente ha confermato quindi finisce lì secondo me questo è il caso normale ovviamente il grosso del lavoro è nascosto tra il punto 3 e il punto 4, no? in cui questo impiegato della pubblica amministrazione deve riuscire a capire se tutti i dati della fattura sono tutti corretti o no. Ma è un lavoro che non compete al sistema di, di gestione delle fatture. Ok. Estensioni. Quindi in quali modi... questo scenario si può sviluppare in modi diversi da quello principale che abbiamo descritto allora passo 1 il sistema mostra l'elenco delle fatture da controllare alternativa, beh questo l'abbiamo visto la volta scorsa non ci sono fatture da controllare facile 1A a punto e eh dai non ci sono da controllare termina con fallimento mm? fallimento morbido perché in realtà non c'è nulla che è andato storto semplicemente l'obiettivo non era raggiungibile perché non c'era niente da fare vabbè. se invece c'è almeno una fattura vabbè, verrà elencata passo 2 l'utente seleziona una fattura c'è un elenco di voci non può fare altro che selezionarne una non, può fare... non gli offriamo molte altre opzioni ovviamente le opzioni che lui può sempre prendersi indipendentemente dal fatto che noi gliele offriamo o no è che lui abbandoni il caso d'uso e quindi sia nel punto 2 che nel punto 4 le abbiamo chiamate Z l'utente abbandona. E vabbè. O guarda Però per eh, a meno che lui non abbandoni, cosa che può sempre fare quando è il suo turno, perché non è incatenato alla sedia, l'unica altra cosa che può fare è selezionare una fattura. A questo punto il sistema mostra no? tutti i dettagli della fattura selezionata, quindi io ho un utente che c'è una legge di fatture, ci sono, esistono, lui ne ha selezionata una e dopo che lui ha selezionata il sistema può o mostrare i dettagli di quella oppure quali alternative ci sono in questo caso. Non ne vedo, la fattura c'era, te l'ho mostrata, tu l'hai scelta, non, non vedo errori che possano, anomalie che possano intervenire in questo caso. Quindi non trovo alternativa al punto 3. Mentre invece trovo un'alternativa forte al punto 4. Il punto 4 dice l'utente conferma la correttezza della fattura oppure no. Oppure 4A l'utente indica che la fattura è errata. c'è no, un bottone che dice fattura non corretta a questo punto non posso cavarmela dicendo fallimento o conclusione oppure vai al punto 1 perché a questo punto devo fare un'azione in più che prima non era prevista che era quella di inserire la motivazione Dove le scrivo queste cose? Ho bisogno di un, dei passaggi in più tra il punto 4 e i punti successivi nel caso A. Allora questo, se abbiamo bisogno no, di articolare l'azione che segue un'eccezione, lo possiamo fare, ad esempio, 4a.1, no, articolandolo in questo modo dentro il caso 4A ho dei passi che si devono svolgere punto 1, punto 2, punto 3 poi volendo uno potrebbe avere l'eccezione all'eccezione, cerchiamo di non arrivarci allora nel caso in cui l'utente indica che la fattura è stata errata adesso chi tocca? tocca il sistema il sistema chiede la motivazione a questo punto l'utente 4A passo 2 e eh dai con questa cosa qui l'utente inserisce la motivazione motivazione e ho finito a questo punto termina con fallimento Allimento perché? Perché l'obiettivo era verificare la correttezza e io non l'ho potuto verificare la correttezza perché non era corretta. Dopo che l'utente ha inserito la motivazione, si dice confermandolo ovviamente, ok, salva e è finito, quella fattura lì scompare, non è più da guardare, non è più da gestire dal punto di vista del. del dell'ufficio della PA che tornerà, come diceva il diagramma dell'attività in mano al fornitore che la deve modificare. Nel processo sappiamo che nel momento in cui io faccio questo, il sistema manderà anche una mail in automatico al fornitore, ma questo non lo vediamo perché non ci coinvolge dal punto di vista dell'interazione. È un'azione che il sistema compie in automatico. A valle a seguito di, questa, di queste due azioni che ha fatto l'utente, cioè, dire di no che non è a posto, 4A e poi inserire, descrivere la motivazione, 4A2. Ok? questo no, è il tipo il livello di descrizione professore. prego la nostra intention in context è verificare la correttezza di una natura con i passi 4, dal 4 al 4.2 noi verifichiamo la correttezza e diciamo che è scorretta quindi in teoria dovrebbe essere un termine a buon successo perché noi soddisfiamo il nostro, la nostra intenzione è quella di capire se è corretto oppure no mm. posso anche essere d'accordo, sì, è una questione di, di, di, di interpretazione e di verificare, no? io, per come l'avevo inteso io, verificare sono contento se la verifica ha buon esito, quando vai in esame e ti hanno bocciato puoi chiamarlo che è stato un successo perché è verificato che non era sufficiente, <ride> è un modo molto positivo di interpretare la vita, certo no, cioè, comunque sono d'accordo il cioè, verbo verificare si può interpretare in due modi eh, per essere più sì dovrei dire qua conferma la correttezza di una fattura, allora sono quindi voi quando uscite di casa non dovete dire vado a dare un esame dovete dire vado a superare un esame okay? Ok, così non ci, abbiamo risolto anche la possibile sfumatura sul significato di verificare. Ok. Allora questo è il livello di dettaglio, grosso modo, no? a cui dovete eh, diciamo, descrivere la narrativa di un caso d'uso. Questa è la erano relativamente brevi, non semplici, perché chiedevano un paio di ragionamenti ma era abbastanza brevi. Quindi abbiamo visto il modello concettuale, il modello di processo, il modello dei casi d'uso, descrizione dei casi d'uso, ci rimangono gli altri due punti che sono i mockup e il KPI. Allora, partiamo dai mock mockup, direi perché siamo già vicini. Io proporrei di fare, dunque, da queste due, da quale volete partire? La firma o il, o il controllo? Partiamo dal controllo che ci abbiamo fresco in mente. Allora, vediamo un attimo se il wifi ci assiste oggi, cosa che non è mai successa, ma... Allora, prendiamo un nome che si chiama Fattura PA diamo una sigla controllo fattura pervenuta chiamiamolo C-FAT, controllo fattura quindi tanto per dare un nome ai casi d'uno che sia stringato chiameremo CFAT, passo 1, CFAT, passo 2 eccetera allora Costruiamo i mockup necessari a implementare questo caso d'uso. Allora, proviamo a contare quanti sono i okay? mockup. Immaginiamoci la navigazione del sito. Uno è una viliata possibile, l'elenco delle fatture. Uno A è un'altra viliata possibile il messaggio d'errore non ci sono fatture. In realtà 1 e 2 vanno insieme, nel senso che sulla videata 1 l'utente può selezionare. Quindi avremo un mockup per 1-2, per il passo 1-2, passo due, un altro mockup per il passo 1-A, che è diverso, la videata è, è diverso poi ci sarà un mockup per i passi 3 e 4, che contengono tutti i dettagli della fattura e il fatto che l'utente prema il bottone sì, verde e in realtà anche per il passo 4A perché l'azione che fa l'utente per indicare che la fattura è errata sta nella stessa pagina che è stata generata al passo 3 e che è anche la stessa sulla quale l'utente dice che la fattura invece era corretta quindi 3 4 e 4a, questi tre passi li condensiamo no, in un unico mockup, in un'unica videata e poi rimarrà l'altra, cioè la pagina a 1 a 4A 2 4a.1 e 4a.2 che corrispondono all'inserimento della motivazione il passo cosiddetto z, l'utente abbandona lo mettiamo, eh, non richiede un mockup a parte ma semplicemente un bozzone a nulla che avremo cura di mettere su, su tutte le pagine quindi ciascuno dei mockup che faremo prende un pezzo di questo ok allora il primo abbiamo detto è il passo 1 più 2 un mockup che Ricordiamoci sempre le domande che dobbiamo farci prima di cominciare a disegnare un mock-up. Quali sono le informazioni che il sistema fornisce all'utente? Uno. E due, quali sono, diciamo così, le modalità che devo predisporre nella pagina affinché l'utente possa le l'informazione che mi serve al sistema? Quindi, l'informazione che do a te, utente? e ti predispongo dei campi in modo che tu utente possa dare delle informazioni a me il sistema. Queste sono le due dinamiche diverse, due direzioni di scambio informativo che sono riassunte in un'unica pagina. Quindi, ah no, ero qua. <coughs> Partiamo da una finestra web di un browser, scusate, un browser window. nella quale dobbiamo indicare l'elenco delle fatture quindi ci possiamo mettere un titolo che ci ricordi cosa stiamo facendo controllo fatture controllo fatture corrisponde a un elenco dicevamo, di fatture quindi un blocco di testo in cui posso dire ehm, fattura del 1 gennaio 2015 di ABC SRL per euro 15.000 fattura del 8 gennaio 2015-16, 16, 16 sono rimasti indietro, di Politecnico di Torino per Euro 5000 e così via, no? Fattura di ieri del 13. 2016 di GTT SPA per euro 250.000 quelli non si muovono per meno allora questa prima parte può modellare, catturare la frasetta che dice il sistema mostra l'elenco delle fatture, che sarebbe il punto 1 del nostro caso d'uso. Poi il punto 2 dice invece l'utente seleziona una delle fatture. Quindi su questa stessa videata io devo permettere, devo aggiungere degli elementi di interazione che permettono all'utente di selezionare una fattura una sola, esattamente una tra quelle presenti nell'elenco. allora a questo punto chiediamoci dal punto di vista delle, dei widget grafici, delle condizioni grafiche che cosa dobbiamo adottare allora innanzitutto io qui ho disegnato un semplice elenco di testo. Potrebbe essere una tabella, nel senso che le varie voci sono e non mi cambia tanto. Questo presuppone, il fatto di mostrarlo così, presuppone che il numero di fatture che devo elencare siano poche. 10, 20 al massimo. Se già fossero di più, 100, 200, non basta elencare tutte in modo brutale, bisogna anche fornire la possibilità di filtrarle ordinarle, per qualche criterio, quindi bisogna già complicare di più questa pagina dando delle funzioni di consultazione interna alla pagina. Questo va bene se è un elenco gestibile, se ho 10 voci le vedo a colpo d'occhio e scelgo quella che voglio. Se avessi 100 voci non basta, non è semplice vederlo in un elenco, dovrei strutturarlo meglio. Però è abbastanza coerente con le altre scelte che avevamo fatto, no? Pensavamo magari il piccolo ufficio arriva alla notifica eh, e te la vai a vedere, magari è quelli di due o tre giorni. Dopodiché, quindi, l'elenco lo penso completo, lo penso di visualizzarlo in modo completo e non faccio utilizzarlo. Se fosse un elenco più lungo lungo avrei due modi di gestirlo. Uno o gli metto un filtro davanti, cioè tasca che per di testo davanti in cui scrivo qualche cosa e mi fa vedere solamente le fatture che corrispondono a ciò che ho scritto. E quindi mi restringe un elenco molto lungo a un sottoinsieme di cose che mi interessano. Oppure, l'altro modo che si usa per gestire per ridurre i molto lunghi è la paginazione cioè ti faccio vedere i primi 10 e poi sotto metto due bottoni avanti e indietro per vedere gli altri tutto questo, quindi queste dinamiche di come funziona la pagina stanno dentro qua, mostra l'elenco delle fatture se questo elenco è fatto da 1 a 20 voci va bene così se è fatto da 50 a 200 voci va più complicato quindi è nella scelta di come rendiamo graficamente visivamente l'elenco da mostrare. L'utente seleziona una fattura, l'altra metà. Selezionare è un verbo che dice insieme, finito ed esplicito, dichiarato di opzioni, e invece la di adozione mette una in più che non c'era selezionare, questa è la lista, prendere o lasciare una di queste. Come faccio a rendere possibile la selezione di una di queste fatture? Io ci vedo proprio graficamente no? tre modi, poi magari a voi viene in mente o un quinto, e poi scegliamo quale il primo modo è rendere ciascuna di queste fatture di per sé un link quindi se non sbaglio si facendo così il link vediamo se non sbaglio infatti non si fanno così scusatemi eh. ah con le parentesi quale scusate eh. quello l'ho dimenticato la sintassi per fare il link qua dentro Quindi rendo ciascuna di queste voci un link. Il fatto che l'utente selezioni una di queste voci significa che clicca sul link corrispondente, ok? È un modo. Un altro modo che mi viene in mente, lo scrivo sotto quindi duplichiamo questo, così facciamo due o tre alternative in modo che possiamo scegliere e mettere a fianco quindi questi non sono più link ma a fianco di ciascuno posso mettere un radio button vuoto, vuoto. un bottoncino button. vuoto perché non te lo fa vedere Vabbè. Non ha voglia di farlo con voi, di cui uno potrebbe essere spuntato. Quindi io ho una serie di bottoni di cui scelgo uno. Il radio sono fatto in modo che quando ne salgo uno ovviamente gli, altro, gli altri si selezionano. E poi a fianco metto un bottone, mi serve anche un bottone che mi confermi la selezione. Quindi, caso uno, mi serve la seconda fattura, ci clicco sopra. Cano 2, mi serve la seconda pattura Seleziono il bottoncino a fianco Posiziono il pallino nella seconda E poi scrivo stai su selezione Facciamoli meglio Perché qui, dopo il paragrafo di testo E il radio button sono... eccolo qua visivamente molto meglio e diciamo che ce l'ho pieno questo questo è quello che intendete alla fine fa la stessa cosa eh? l'effetto netto è sempre lo stesso seleziono una voce tra un elenco di tre poi c'è un altro modo ancora di poter fare la stessa cosa è quello di ripercorrere l'elenco senza link fatemi fare una riga vuota e a fianco di ciascuna voce mettere un'azione tipo controlla fatemi, fatemi prendere più spazio perché sennò non ci sto più di questi due spostiamo più in giù che quindi ho un elenco simile al primo e l'azione di scegliere quale fattura voglio controllare è data da un bottone a fianco di ciascuno di questi queste sono, pensando anche un po' appunto a quello che si vede in giro sono tre modalità che troviamo per scegliere una voce o un elenco ci sarebbe anche una quarta modalità, una tendina a volte scegliere, scegli la provincia scegli la regione c'è la tendina tra cui scegli in questo caso non sarebbe corretto applicarla perché? Ma perché una tendina nasconde tutte le voci meno una è adeguata una tendina quando io so già quali sono le voci che ci sono lì dentro e quindi devo selezionare senza rubare troppo spazio la voce che c'è ma le scelte le conosco già più priori. i mesi dell'anno le regioni, le province e quindi non ha senso sprecare spazio e farmi vedere tutte tanto si dà per scontato che tu le conosca poi invece no le devo vedere, anzi il punto 1 diceva proprio mostrami l'elenco non nascondimilo quindi in questo caso non si applicherebbe No, se avessimo 100 scelte in una tendina non ci starebbero. avremmo un elenco che magari possiamo filtrare e poi scegliere una voce cliccando su un elenco, una voce dell'elenco. La tendina non la puoi fare con 200 voci. No? Già a volte quando mi chiedono le province italiane che sono una tantina, vedi quella tendina è già difficile se, se, se, se provi appena sul cellulare eh, ti perdi ok dal punto di vista funzionale fa la stessa cosa queste tre quale preferiamo per noi? Qui da un è più lenta, perché devo prima selezionare la voce e poi fare la selezione, dall'altro è più sicura, tra virgolette, cioè evito che per un click sbagliato mi vada a prendere la fattura sbagliata. Ma se anche mi andasse a prendere la fattura sbagliata, che male c'è? Cioè questa azione è un'azione che ha delle conseguenze di andare a vedere la fattura? No. No? se fosse un'azione in cui scegli che sono l'indizio di spedizione conferma allora se poi ho scelto quello sbagliato è un problema quindi questa scelta qui la 2 che richiede la doppia interazione quindi obbliga l'utente a vedere, prima pensare cosa vuoi farlo la vedrei più adatta quando l'azione la, che si compie è un'azione dispositiva diciamo così cioè che fa succedere qualche cosa questa è semplicemente informativa quindi va benissimo ma mi sembra fin troppo no? protettiva in un certo senso di preferirei in questo caso probabilmente una prima o una terza opzione che sono molto simili eh? tra di loro tra l'altro possono anche essere combinate volendo eh? una tabella con a destra e bottone ma se tu anche cliccassi sulla voce va bene lo stesso Qual è il vantaggio della terza rispetto alla prima? Beh, lo svantaggio della terza rispetto alla prima è evidente, occupa più spazio, è più pesante, più complicata. Il vantaggio della terza rispetto alla prima è che più è scritto. Cioè, se c'è scritto controlla, quando clicco è per controllare. Dall'altra parte c'è un link, la fattura è un link. Cosa mi fa fare su quella fattura se clicco su quel link? Vabbè, mm? allora, me la fa controllare, ho scritto sopra grosso controllo fattura, <ride> però è scritto da un'altra parte, no? non è lì. Mentre faccio il click è il click stesso che sto facendo che mi dice cosa sto facendo, cosa sto volendo fare. su un citofono c'è il bottoncino a fianco del nome no? poi ci sono quei citofoni sadici dove l'elenco dei nomi e poi scrivi 17 se vuoi chiamare quello lì eccetera allora no? separa l'informazione che cosa voglia fare da quella esecutiva e ovviamente nessuno ha piacere a usare quegli strumenti quindi qui stiamo per carità sono finezze, eh, nel senso che, come dicevo già prima, tutti e tre vanno bene. Se, se pensiamo a un utente più continuativo, che usa sempre il sistema, che sa già come funziona, io sarei per la prima, che è molto più diretta. A meno overhead, occupa meno spazio. Se invece vogliamo aiutare un pochino di più l'utente, potremmo usare la terza. Si somigliano moltissimo. Ecco, l'unico errore forse che ho fatto è nella seconda, mi rendo conto adesso, questo seleziona, è una presa in giro. È, è ovvio che sto selezionando. Questi sono i radio button, ma che cosa servono i radio button? Per selezionare. Allora ho sprecato l'opportunità di dire qualcosa di furbo. Ho detto una cosa che era ovvia. Meglio scrivere come scritto dopo controlla. Controlla quella che hai selezionato ovviamente. Cerchiamo sempre di dare alle azioni un nome che rappresenti il significato. Noi non stiamo facendo un film horror non aprite quella porta. Ma stiamo dicendo che nel momento in cui tocchi la maniglia sai già cosa c'è dentro la tua porta devi dare tutti gli indizi affinché quando lui clicca sul bottone sappia già che cosa succede ok? allora questo è il nostro mock-up, scegliete poi le lascio tutte e tre così rimane cioè, traccia del ragionamento io non metterei la seconda in questo caso come vi dicevo, ma la prima e la terza devo dire che non ho motivi per scartare nell'una e nell'altra a priori. Dicevamo che questo ci serve per implementare il passo 1, il passo 2 possiamo, anzi dobbiamo anche però tenere conto dell'eccezione del passo 2, cioè il 2z, l'utente abbandona. Questo è facile da fare, una, una volta per lezione deve succedere questa versione psichedelica di Windows. Eccolo qua. Questo ce la caviamo facilmente mettendo in calce ad ogni pagina un bel bottone del tipo annulla. la pagina che vale sempre permette di uscire ok questo qui lo, lo salviamo chiamandolo come l'abbiamo chiamato allora il caso d'uso abbiamo dato la sigla controllo fatture CFAT controllo fatture qui stiamo coprendo il passo 1, 2, 2Z non vuole la virgola, cosa che non gli piace ah la virgola non gli piace vabbè 1 2 2z poi Passo 3 e 4, anzi, abbiamo detto 3, 4, 4A. Il sistema mostra tutti i dettagli della fattura selezionata. Quindi abbiamo, duplichiamolo così, scelto la fattura del Politecnico, quindi tolgo questo, tolgo tutto questo, lascio la nulla in fondo, che mi farà il 4Z e a questo punto do tutte le informazioni su questa fattura darò l'emittente darò la data darò l'importo poi sono le informazioni sulla fattura dati di emissione, il conto corrente, l'IBAN su cui pagare, poi cosa avevamo come informazione fattura. Il fornitore l'avevamo detto, scritto emittente devo scrivere fornitore, e anche qua il fornitore magari lo scrivo su più righe perché ci metto tutte le informazioni sul fornitore, andando a pescare da qua, e poi ci sono le varie voci della fattura. Le varie voci sono la descrizione 1, importo 10 euro, E l'IVA al 21%, descrizione 2%, l'importo 4.000 euro, con l'IVA al 4%, e magari fa il totale quello, non lo so. Qui sono le, le varie voci di cui è composta la fattura. Quindi, tutte le informazioni che ho legate alla fattura, le vado a estrarre dal modello concettuale, ovviamente la data di, di approvazione e la data di pagamento non ci sono ancora. La firma digitale in realtà è una, una cosa illeggibile, quindi non, non la devo mostrare. Ovviamente so che è valida perché altrimenti non sarei arrivato a questo punto. E poi le informazioni sul conto corrente, sulle voci e sul fornitore. Questo è ciò che adesso ho messo più o meno in bella ciò che mostro questa è la fattura riproduco a video quello che è l'aspetto la, di una normale fattura e poi devo chiedere all'utente se conferma oppure se la fattura è errata rifiuta Questo mi permette di coprire, in termini di step del, del caso d'uso, il punto 3, il sistema mostra tutti i dettagli della fattura, il punto 4, il bottone verde, l'utente conferma, il punto 4A, l'utente indica che la fattura è errata, e il punto 4Z, l'utente abbandona. Perché ancora il bottone annulla là in fondo. Quindi questo, controllo fatture, si chiama passi 3, 4, 4A, 4Z Cosa mi rimane fuori? mi rimane fuori il passo 4 a 1 4 a 2 che ovviamente avvengono quando l'utente ha premuto rifiuta allora anche qua mi faccio un nuovo mock up in cui a questo punto aggiungo era qua sono le motivazioni del rifiuto Una bella casola di testo. Textarea, scusate, no, text input. Text input è una riga sola, devo prendere la textarea che di più righe. Quindi in questo caso, diciamo che era solo immaginata così, schiaccio il bottone rifiuto, arriva una pagina in cui le informazioni sulla fattura ci sono ancora, o ci sono di nuovo, perché è una pagina diversa, e però al posto dei bottoni è comparsa una casella di testo in cui devo scrivere per la situazione del rifiuto. E poi salvare. Allora, poi sempre semplicemente il bottone a nulla che mi permette di dire no, ma siamo fermi perché sono sbagliato ci ripenso domani professore si sì. ma no, se mettere nelle informazioni la fattura di nuovo fornitore e l'incorso se già so qual è, la, qual è il fornitore che è l'incorso oppure siamo ma io... Queste che sono sulla prima riga e quelle che sono sotto? Esatto. Diciamo allora, che... la prima riga io potrei anche averla non messa, esclusa. Io l'ho solo riportata per continuità rispetto alla prima pagina. Se cioè io ho cliccato su un link e mi ritrovo esattamente lo stesso link come titoletto della pagina successiva. Sì, per Però per queste informazioni qui sono tutte sotto. Quindi praticamente può... quello lì è una sorta di identificativo della fattura, cioè, ma qualcuno lì deve aver messo delle informazioni per identificarlo queste informazioni qua le ha stiamo... messo il fornitore. E quindi diventano di donnate. Sì, sono le stesse. Sì, sì. sì, questa riga qua puoi anche benissimo non metterla. Sì, sì. Perché intanto le informazioni ci sono anche qua. se vuoi la differenza potrebbe essere che magari sopra sono abbreviate mentre sotto sono più lucidate quindi a colpo d'occhio mi ritrovo ma sono d'accordo con te sono le più immaginiamo come dice elenco numerato fattura 1 fino a picca vede quali sono le informazioni che sono... sì però io qua non ci scriverei fattura 1 o fattura 18 perché fattura 18 se non ho l'elenco che me le fa vedere tutte non mi dice nulla quel numero però sono d'accordo, non è fondamentale la presenza di questa prima riga perché tanto le informazioni ci sono comunque sotto in quel blocco di testo. allora diamo solo il nome a questo blocco qua che si chiamava controllo fatture abbiamo detto che andiamo a prendere gli step 4A1, 4A2 e Z sempre 4A1 4A2 e 4Z se vogliamo in termini di navigazione non fatemi mettere tutti i link, non voglio perdersi troppo tempo adesso ma qualunque cosa io clicchi qua, oppure qua, oppure qua sotto mi deve portare dal primo mockup al secondo salvo annulla che ovviamente mi deve portare fuori sul secondo mockup se clicco su conferma esce mi porta fuori, se clicco su rifiuta mi porta qua sotto e poi sia che io clicchi conferma che annulla mi deve uscire perché è il caso ormai non è nel caso di però questo è un di più che non c'è scritto nel caso d'uso di conferma qua in fondo oppure già di conferma qui un buon punto in cui andare è tornare all'elenco in cui probabilmente non ci sarà più, anzi di sicuro non ci sarà più la fattura che abbiamo appena confermato oppure dichiarato illegittima, scorretta. sempre fare annulla e poi la riscelgo. Come lo chiameresti? No, cioè lui vuole un bottoncino da qualche parte qua che dice ma no ma non volevo davvero rifiutarla, quindi fammi tornare qua a decidere. Però annulla no, perché annulla annulla tutta l'informazione. Mi sono sbagliato? Non saprei come dare no? l'immediatezza dell'informazione. Ah, può tornare indietro col browser, da qua, sì. Torna da lì. Eh, ma il tasto indietro me lo vedo con una serie di pagine che vanno avanti e indietro, no, richiedono un po' di dati per volta. quindi non me lo vedo nella navigazione orizzontale ma quasi più un approfondimento. Un modo potrebbe esserci molto visuale che è giocare su questo bottone rifiuta allora nel momento in cui io clicco il bottone posso lasciare il bottone far comparire lo spazio delle motivazioni e poi una X da qualche parte che chiuda questo spazio delle motivazioni ma in ogni caso lascio sempre presente quest'altro Ah, questo si può fare proviamo a farlo così in... quando io faccio rifiuta mi compare in qualche modo visivamente legato col bottone non so eh, se mi convince proviamo a farlo a volte c'è già, anziché mettere un titolo, scrivo già dentro il testo, sapete che compare in grigio finché non premo, compare una scritta che è un suggerimento... Ma come mi mette di chiudere e poi un altro bottone che conferma rifiuto. Questo potrebbe essere un modo, no? Sono qua, cliccando su rifiuta, mi fa capire che un rifiuto non lo posso fare così, ma devo aggiungere delle informazioni che poi salvo e poi se mi sono sbagliato l'indicatore ad esempio questo che mentalmente mi fa chiudere questo, ma praticamente mi fa tornare al passo prima. Potrei anche fare un'operazione, ancora di rinforzo, di disabilitare questa conferma, per me viene bene, sono qua, clicco su rifiuto e quindi posso solo a questo punto scrivere le motivazioni e confermare questo, questo altro bottone non è più abilitato, se però chiudo questo torno indietro diventa di nuova abilitato il verde, questo potrebbe essere un modo di aggiungere una funzionalità in più rispetto a prima. Possiamo tornare dietro di un passettino mentre prima non potevamo fare. Di questo la cosa che non mi convince tanto, sinceramente, è che non so come chiamare questo bottone sotto. Perché Fontana si chiamava già questo verde questa sarebbe la conferma del rifiuto in però non posso chiamare di nuovo rifiuta invia hm? in invia okay. invia, okay, sì. ok però è un po', po, po debole sarebbe chiudi ma chiudi non, non ha l'indicazione che chiudi e invia invia potrebbe essere rimanda al mittente ah, prendiamo invia perché avere due bottoni con lo stesso nome e significati opposti nella stessa pagina non è il massimo. questo però attenzione che questa x quindi abbiamo costruito tutto per poter non avviarmi un passettino è una cosa che non era prevista nel caso d'uso è un percorso diverso. Sarebbe, a voler essere pignoli, un 4A, 2A. Cioè che quando il sistema chiede la motivazione 4A1, anziché fare 4A2 l'utente inserisce la motivazione, l'utente non inserisce la motivazione. Torna indietro. Quindi sarebbe una eccezione al 4A2 quindi lo chiameremo 4A 2A, 2B se non vogliamo confondere ci chiamiamo 2B che è un'alternativa ulteriore quindi potremmo anche indicare qua sotto 4A2B in cui l'utente non inserisce motivazione torna a 4a.1 no scusate no no a, a 3 cioè ti mostra ti permette di scegliere 4 oppure 4a Allora io a questo punto farei una pausa, poi facciamo l'altra cosa dura e ci dedichiamo ai KPI per concludere.